Ciao, io sono Gilda, formatrice per la campagna io Rischio e questa è la piazza di Ancona. Purtroppo causa pioggia, la piazza è in via di disallestimento, comunque stiamo correndo ai ripari. E qui abbiamo il responsabile di piazza per Anpas, Loris, signoracci della, eh, della pubblica assistenza a Croce Gialla di Falconara e Matteo Morelli, eh, responsabile Rischio per Ancona. Pass Marche. Loris, com'è andata questa, questa giornata fino ad oggi? La giornata è andata molto bene, il tempo ha tenuto, c'è stata grandissima partecipazione e interessamento da parte della popolazione interna e quindi direi più che positiva, una piazza multirischio fatta con... Eh, altri gruppi locali, quindi Vavre, Protezione Civile Comunale e altro, molto molto bella, e Ampas chiaramente che ha partecipato con noi come referente, in realtà eravamo diciamo, rappresentanti della piazza fisica, di quello che è stata la partecipazione delle altre piazze virtuali fatte nell'ambito regionale e direi anche in ambito nazionale, molto ben coordinate da parte di del comitato regionale ANPAS e qui anche nella figura del referente Matteo Morelli che ci ha, ci ha aiutato in tutta la, la fase di eh, creazione della piazza sia fisica che virtuale e anche con il eh, coordinamento dei formatori tra cui la stessa Gilda Ruppe. Matteo, dici un po'. Allora, buongiorno a tutti, intanto ringrazio Loris per l'impegno che si è preso, perché riuscire a portare avanti sia la piazza fisica sia la piazza virtuale eh, è stato un bel impegno sicuramente. Devo ringraziare tutte le associazioni Ampas che hanno partecipato a Iuno a Rischio. Quest'anno è il decimo anno, quindi è una tappa importante, è stato fatto grande nella piazza fisica, soltanto eh, di Ancona, per il resto in forma digitale. Diciamo che tutti si sono impegnati tantissimo e abbiamo trovato un modo per entrare nelle case dei cittadini portando quella che è la prevenzione, portando quelle che sono le buone pratiche di protezione civile con delle scenette simpatiche, accattivanti, ma allo stesso tempo anche degli, eh, ci siamo prefissati gli obiettivi di portare dei materiali importanti per far capire alla gente cos'è la prevenzione. E quindi noi che facciamo? non rischiamo assolutamente no, è vero noi non rischiamo un saluto a tutte le persone che ci vedono ciao a tutti al prossimo anno assolutamente nel 2021. sì e anche più numerosi come associazioni ciao a tutti ciao ciao che dica?